nel suo intervento ha fatto riferimento al problema del peso fiscale sulla corruzione. La Commissione europea sono almeno dieci anni che chiede il taglio del fiscale, questo è il momento per farlo, visto che è anche legato un po' al piano di difesa e quindi all'educazione risolve. Il momento era da vent'anni fa ogni momento sarebbe stato quello buono e in parte è stato fatto, perché in questi vent'anni la tassazione sul lavoro e capitale è stata eh, ridotta. Io sono un po' scettico quando si continua a utilizzare il termine cuneo anche nel dibattito di questi giorni, perché dentro il cuneo fiscale c'è di tutto. C'è l'IRPEF che è il fronte su cui si sta agendo adesso, c'è anche l'IRAP per la componente lavoro, ci sono i contributi eh, previdenziali e assistenziali, quindi dobbiamo essere un po' più specifici. Con questi 8 miliardi si taglia il cuneo perché sia IRPEF che IRAP sono imposte che formano il cuneo, c'è la differenza tra costo del lavoro e eh, retribuzione netta. Ripeto, bisognava farlo molto prima, in parte è stato fatto prima, io credo e spero che con questa legge di bilancio e con la delega fiscale possa essere fatto in maniera ancora più strutturale. Quindi finalmente, possiamo dire che c'è finalmente questo cambio passo che l'Europa si attendeva dalla andare? Sì, noi l'abbiamo diciamo, costruito bene perché per sei mesi nelle commissioni finanze di Camera e Senato abbiamo lavorato, studiato, approfondito, audito compresa la Commissione ovviamente, per eh, farci un'idea precisa su come riformare strutturalmente il nostro fisco. E questa è una lezione importante di metodo. La politica italiana, che è spesso è accusata di essere un po' approssimativa, può affrontare i problemi strutturali con metodo, con ordine e con una volontà politica chiara. Io spero che questo sia veramente il momento buono.